Ciao, oggi realizziamo questo piccolo cactus in panno eh, Innanzitutto dovete procurarvi un cartamodello come questo lo potete trovare scaricabile gratuitamente dal mio sito www.laboadesettual.com eh, dovete essere iscritti alla newsletter per poterlo scaricare ma ripeto è gratuito quindi non vi preoccupate eh, comunque sia sì, se volete disegnarlo voi è una sorta di cuore allungato eh, senza la punta come vedete eh, è tronco in questa parte procuratevi 6 quadrotti di pannolenci o di feltro, di tessuto verde o della fantasia che preferite, eh, sì che purché siano grandi abbastanza per poter contenere il cartamodello. Io mi sono portata avanti e due li ho già praticamente fatti, dovete semplicemente accoppiarli uno sull'altro, poi vi farò vedere. Io mi sono portata avanti e ho ottenuto queste sorte di cuori senza le punte verdi. Uh, il bello del feltro, del pannolenci, è che non sfilaccia e quindi potete lavorarlo molto semplicemente. Appoggiate il vostro cartamodello sul quadrotto e andate a fare il contorno eh, con una penna. Eh, di quelle penne che si possono sciogliere con l'acqua oppure eh, anche una penna normale come sto facendo io, non c'è bisogno di grandi accorgimenti, tracciate nel contorno su tre di questi quadrotti. Poi andiamo ad abbinarli, quindi prendiamo un quadrotto con sul disegno del nostro cartamodello, lo andiamo ad abbinare all'altro quadrotto senza il disegno. In questa maniera andiamo pure a cucirli e a creare il nostro cuore. Se usate il panno lenci o il feltro, potete cucire e poi tagliare a costo, se invece usate il tessuto ricordatevi di lasciare almeno mezzo centimetro, di margine di cucitura e di lasciare la parte dove sarebbe la punta del cuore eh, aperta in modo che poi possiamo andare a, a riempirlo quindi mettiamo insieme i nostri due quadrotti di panno e andiamo alla macchina da cucire potete anche cucirlo a mano fare punto festone eh, potete fare la macchina punto festone io ho voluto fare una semplice cucitura perché poi mi piaceva l'idea che fosse piatto fuori fatto a questo punto andiamo a ritagliare il nostro contorno eh, io ho usato il panno quindi posso tranquillamente andare accosto alla cucitura perché non si disferà e ho avuto la cortezza di lasciare aperta la parte per poterla imbottire una volta ritagliato e risvoltato tirate bene le cuciture eh, proprio per evitare che ci siano grinze, stendete bene la stoffa o il tessuto eh, o il panno se avete usato la stoffa stiratela ecco qua eh, dovete proprio avere questa specie di solchino quindi eh, tirate e tendete bene le cuciture risvoltatelo bene e andiamo a prendere le altre due eh, parti che avevamo già realizzato questi sono i nostri tre cuori sotto è aperto perché appunto andiamo poi ad imbottirlo e andiamo a sovrapporre i nostri tre cuori uno sull'altro in questa maniera io tendo comunque a tirare il panno proprio per evitare grinze eccoci qua, i tre cuori sono stati sovrapposti e andiamo a cucirli a macchina creando una cucitura, dividendoli praticamente a metà perché eh, deve venire fuori quel, il coste del cactus devono saltare fuori quindi andiamo a pinzarli insieme con uno spillo una volta che li abbiamo sovrapposti bene, in modo che non si spostino e andiamo a cucirli alla macchina sarà un pochino cicciotto, usate un ago spesso, tipo quelli per i jeans, in modo che non vi si spunti subito e eh, andiamo a praticare questa cucitura dividendo i nostri cuori a metà questo farà sì che eh, otterremo le coste del, del cactus fatto questo, ecco il risultato, come vedete inizia ad avere proprio la forma del cuscino della suocera come si chiama ehm... Quindi non andremo altro che a, a riempirlo, però vedete che l'idea del cactus già c'è. Vedete questi buchini che si sono creati lì sotto, uh, qui andremo a mettere in ognuno di questi buchini l'imbottitura in modo da renderli belle cicciotte di fare proprio, come le succulente delle belle coste cicciotte. Quindi prendete una bella pinza lunga come questa, questa qui è una di pinza ad uso alimentare, quindi di quella che si usa in cucina, eh, la pagate pochi euro al mercato eh, o al supermercato e andiamo a riempire pazientemente i nostri sei buchetti. Io per la praticità ve ne farò vedere solo un paio, eh, tanto il si sistema è sempre quello, andate a riempire proprio bene bene bene eh, il um, il nostro cactus spingete bene l'imbottitura in fondo ecco, questo è il risultato che avrete quando è bello cicciotto ehm, è proprio bello gonfio, bello poffutello andiamo a rifinire tagliando i fili in eccesso e semplicemente possiamo porlo in un vasetto eh, per, poterlo, per poter dare una stabilità e a rifinirlo con fiori di feltro oppure anche lasciarlo così o dello spago a simulare le spine io ho usato questo portacandele per darvi un'idea però è veramente cioè va bene qualsiasi vasetto potete riempirli con i sassi i sassolini colorati oppure io ho usato poi della cannella come avete visto con una ciotola un po' più larga e ho riutilizzato un fiore che avevo fatto con la big shot se vi ricordate uno di quei fiori rosa che avevo fatto con la big shot e l'ho semplicemente apposto sopra perché mi girava e ero stufa di vederlo in giro anche se poi non è in realtà uguale ai fiori dei cactus però insomma usiamo un po' la fantasia questo è il risultato spero che questo piccolo tutorial vi sia piaciuto e di essere stata chiara nella spiegazione e vi, ci vediamo presto con un nuovo video vi mando un bacio ciao!